In questa domenica Gesù vuole preparare i suoi, del resto per questo è venuto sulla terra per portare a compimento il progetto di salvezza del Padre, Deve andare a Gerusalemme, è necessario che lui vada, ricorderete no? domenica scorsa ha chiamato Pietro Beato, Beato te Pietro, perché è il Padre, lo Spirito che ti ha rivelato quella professione di fede che gli ha permesso di ricevere le chiavi. E adesso abbiamo un Gesù che come se ha avuto uno scatto, non so, di nervi, non lo so, ci meraviglia. Lontano da me Satana. Come è possibile? Lo chiama così Pietro, ma gli ha consegnato le chiavi e ha dato una fiducia enorme. Satana, perché mettersi in mezzo a quello che è il cammino che Gesù deve compiere significa pretendere di cambiare il corso delle cose, di dare una svolta diversa a quello che è fondamentalmente la volontà del Padre. Gesù deve immolarsi, Gesù sa di doversi immolare per noi, è Lui quell'agnello che sarà immolato a Gerusalemme. E questo ci fa pensare, sì perché io credo che Pietro non solo non, non, non poteva ammettere che questo poteva accadere, ma non desiderava forse nel suo inconscio condividere con la stessa sorte. Aveva paura probabilmente, così come tanti cristiani no? hanno paura di immolarsi per Cristo, di sacrificarsi per Lui, di dare la vita per Lui, nella martiria quotidiana, nella testimonianza della fede. Ed è per questo che Gesù Dice, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Si tratta di cambiare prospettive, mentalità, di avere un atteggiamento diverso, di avere delle prospettive diverse, ma anche un modo nuovo di vivere la vita, relativizzando tutto ciò che spesso viene considerato fondamentale e ponendo al centro invece l'amore di Dio e l'amore per i fratelli. Per fare questo abbiamo necessariamente bisogno di decentrarci. È in questo senso che Gesù ci parla di rinnegamento, che non significa annullamento, appiattimento delle nostre personalità, ma piuttosto di rinnegamento di che, tutto ciò che ci impedisce di essere vicini a Dio e di essere amorevoli e pronti a dare la vita per gli altri come Gesù. Questa è la logica del Vangelo. Un buon cristiano non può passare, non può che passare da Gerusalemme, non può non contemplare questa dinamica di morte e di resurrezione, è inscritta proprio nel cuore del credente, è stato posto un seme con il battesimo, è il germe della vita eterna quella compartecipazione alla morte e alla risurrezione di Gesù. Noi non possiamo dunque, non possiamo fare a meno di questo. Per questo dobbiamo camminare con Lui, portare anche noi la croce. Chissà quante croci, no? Chissà quanti di voi in ascolto no? sanno di portare qualche croce. La portino con consapevolezza e soprattutto con la certezza che il Signore non ci lascerà su quella croce. Al terzo giorno risuscitò e anche noi con lui. Buona domenica a tutti!